umanista eh, europeo di Madrid con Angelo Baracca, eh, esperto in armi nucleari, in disarmo, da anni impegnato contro queste armi. Eh, Angelo, eh, perché il nucleare in questo momento è un tema importantissimo? La stragrande maggioranza della gente è tenuta all'oscuro, ad arte. Il rischio di che si arrivi a una vera guerra nucleare è il più grave dai tempi delle bombe su Hiroshima e Nagasaki. Non è mai stato così alto e una guerra nucleare vorrebbe dire mettere a rischio l'esistenza stessa dell'umanità come noi l'abbiamo conosciuta. E visto questo panorama così drammatico, cosa si può fare per evitare questa minaccia? Eh, si può fare moltissimo perché proprio lo, lo scorso anno ci è stato dato uno strumento molto potente eh, con l'approvazione in sede delle Nazioni Unite di un trattato di proibizione delle armi nucleari, perché è un paradosso, sono proibite le mine, sono proibite le bombe a grappolo, eh, le armi chimiche, le armi batteriologiche ma non sono proibite le armi più terribili che sono le armi nucleari ora eh, a questo trattato si sono posti eh, fermamente eh, strenuamente, tutti gli stati nucleari tutti i paesi della Nato però eh, spingere eh, da, da, dal basso perché questo trattato venga approvato e ratificato da sempre più stati è uno strumento molto potente che abbiamo in mano non vorrà dire elibito, eliminare le armi nucleari dall'oggi al domani, però perlomeno se riusciamo a metterle fuori legge per il diritto internazionale sarà un grandissimo passo avanti. Avremo, io dico sempre il detto antico, datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. Il punto d'appoggio a questo punto l'abbiamo, sollevare il mondo è pesante, però tutti insieme possiamo farlo. Ma tu pensi che una potenza nucleare possa intenzionalmente avviare l'uso di un ordigno nucleare? Eh, purtroppo eh, siamo eh, in una fase politica in cui eh, vediamo chiaramente che ci sono delle potenze nucleari che spingono per arrivare a un conflitto. Se si arriverà a un conflitto fra gli Stati Uniti, la Nato da una parte e la Russia dall'altra, sarà quasi inevitabile che ci sia ricorso alle armi nucleari. Questo è un pericolo, senza contare il pericolo che si è verificato un sacco di volte durante tutta la guerra fredda e anche gli ultimi anni di un allarme per errore che quindi per errore scoppi la guerra nucleare. Noam detto in maniera lapidaria, se siamo vivi, se siamo ancora vivi è un miracolo.